In Italia 2018 siamo allo stand della Brita e ci troviamo in compagnia di Enrico Metti, il responsabile Vendite Italia per il Venning. Buongiorno Enrico e bentornato dinanzi agli schermi di VenningTV.it. Buongiorno Fabio e ben ritrovato a te e ai telespettatori. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto modo di incontrarci più volte e in più occasioni, Host 2017, Sigep 2018 e ancora Evex 2017, insomma in ogni occasione c'è stata l'opportunità di intervistarti e eh, mostrare a tutti loro quello che presentavate. Oggi a Venditalia 2018 che cosa presentate? Beh, partiamo da una novità realizzata in co-branding con uh, il leader di settore. Parliamo di un prodotto realizzato per uh, macchine della linea Seiko, uh, OCS, semi-automatiche, un il filtro Brit Intensa Plus nella nuova versione che è qui alle nostre spalle. Ecco, è questa qui che noi opportunamente andavamo a nascondere per poterla mostrare una volta iniziata l'intervista io leggo Brita Intensa Plus che cos'è Brita Intensa Plus è un filtro con imbocco specificamente dedicato a un alloggiamento che è presente in una serie di macchine prodotte da Seiko macchine ad esempio la linea aolica la linea lirica Um, filtro che ha una possibilità di regolazione del bypass capacità variabili a seconda della durezza dell'acqua da 80 a 220 litri che viene prodotto da Brita co-branding con Seco, commercializzato in esclusiva dalla linea di vendita Evoca Posso permettermi di dire che avete in qualche modo resuscitato un prodotto che andava benissimo 25 anni fa, 30 anni fa, nella superautomatica Saeco, quella bianca e marrone per intenderci, sparita dal mercato perché la superautomatica non veniva più prodotta dalla Saeco? Uh, non è esattamente così, il prodotto è sempre stato utilizzato, c'era un accordo di esclusiva con un'altra azienda, Philips Saeco, ha seguito della cessione del ramo vending di Saeco sono stati trovati nuovi accordi tra le società in modo tale da poter rendere disponibile questo prodotto specificamente ed esclusivamente per Evoca Group è un bel ritorno in ogni caso e ancora cos'altro avete presentato, cosa state presentando qui a Venditalia? Una idea destinata ai gestori che sempre più frequente approcciano anche la vendita di capsule e macchine per uso domestico in coffee shops. Si tratta dell'abbinamento con la nostra caraffa filtrante, qui abbiamo un bel modello di Marella, che può essere un'opportunità di vendita incrementale presso i coffee shop in abbinamento ai filtri Maxtra, Maxtra Plus per la precisione, uh, proposti in un espositore per vendita del pezzo singolo da 15 pezzi. Abbiamo una promozione per tutti i nostri visitatori che possono scoprire in questi, in questi giorni. Oppure per, i, per i, diciamo, le prossime settimane? Certo, sarà, sarà disponibile questo pacchetto che può essere proposto e che... Uh, oltre a offrire ai clienti dei nostri clienti la possibilità di disporre di un'ottima acqua trattata da rubinetto, ci consente anche di alimentare il serbatoio della nostra macchina per caffè in capsule con acqua opportunamente addolcita in modo tale da prevenire eh, qualsiasi rischio di deposito di calcare e di garantire sempre la perfetta funzionalità della, uh, della nostra macchina da caffè. Questo insieme a tutte le altre novità che negli ultimi mesi in, in qualunque fiera ci siamo incontrati continuate a proporre perché avete una, una gamma davvero vastissima e molto molto completa. Enrico per tutti coloro che eh, sono dall'altra parte e che non hanno ancora avuto il piacere di venire in contatto con un vostro addetto commerciale, un responsabile di area e così via. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per poterlo fare? Possono contattarci tramite l'indirizzo email professionalitalia Saremo lieti di metterli in contatto con la nostra ampia rete di tecnici commerciali che si è arricchita recentemente anche di nuovi, di nuovi ingressi, ad oggi possiamo contare sei persone operanti sul territorio, più una, abbiamo, possiamo anche provvedere servizio after sales ai nostri clienti tramite un responsabile tecnico uh, presso la nostra sede di Grassobio e il nostro servizio è garantito dal supporto di due operatrici del nostro customer service. Un servizio sempre più capillare? Assolutamente sì, è alla base della nostra strategia, quindi un servizio a supporto del nostro cliente in modo tale da consentirgli di avere un chiaro monitoraggio della situazione dell'acqua con cui lavora e da poterli indirizzare verso la scelta, migliore per, uh, in funzione del suo lavoro e uh, mh, che gli consenta di ottimizzare i propri costi operativi Enrico Metti, grazie, saluta a tutti loro Saluti a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento con uh, il nostro Fabio Prossimo appuntamento che molto probabilmente sarà Trieste Espresso nel prossimo, alla prossima fine di ottobre Grazie amici, non andate via perché mentre ci fermiamo a bere un po' d'acqua frizzante, rigorosamente frizzante per me ma anche per il cameraman anche Altre cose interessanti frizzanti, posso garantire Bene, e noi abuseremo della, della tua disponibilità, subito dopo torniamo con altre interviste qui a Venditalia 2018 Stanchi ma contenti di averne mostrate già tantissime Ciao Enrico Ciao Fabio Ciao a tutti